Ciao amici Anac, buongiorno, è da, davvero un bel pezzo che non ci vedevamo. Finalmente dopo tanto tempo, ve l'avevo promesso, faremo un video su come fare le operazioni con il drone per la fotogrammetria. Lo so, lo aspettavate tutti? Sigla! Ho qui con me Mavic Air 2S con il suo radiocomando. Mai nuovo arrivato qui con noi, Mini 3 Pro. Eccolo qua, un super drone. Appena arrivato l'ho preso con il radiocomando quella nuova versione. Sicuramente vi farò vedere come funziona. L'ho già provato. DJI ha rilasciato ormai da tempo la sdk per usare Air 2S con DC e questo è molto positivo. Sicuramente, quindi faremo le nostre riprese della fotogrammetria con l'ICI tramite Mavic Air 2S che è un grande drone una grande telecamera un grande controllo, una grande stabilità quindi sicuramente faremo un'ottima missione di volo Ancora DJI non ha rilasciato troppo presto l'SDK per utilizzare il Mini 3 Pro è un drone fantastico, 249 grammi non ve lo sto a spiegare lo vedremo in una prova di volo nel prossimo video spero di utilizzarlo per le vacanze ma ora vediamo come utilizzare l'ICI con l'applicazione sul computer, quindi come primo passo impostiamo sul computer attraverso l'applicazione di l'ICI impostiamo il nostro piano di volo e vi spiego una cosa nel modo più semplice possibile, come calcolare attraverso una semplice funzione matematica a quale distanza far volare il drone, con che tipo di risoluzione e vedremo anche insieme come fare l'intervallo di fotografia rispetto alla distanza da terra del drone non è troppo complesso, dietro ci sono calcoli complessi io cercherò di utilizzare un metodo il più semplice possibile ma vediamolo insieme Allora, amici, come fare? Come fare a verificare più o meno, diciamo, con un drone che voli a circa 30 metri di altezza dal suolo, quale potrebbe essere il lato lungo, quindi il lato più lungo che noi possiamo riprendere con un singolo scatto. Tutto questo dipende da una funzione, diciamo, eh, come dire lineare, da un'equivalenza lineare, nella quale noi metteremo per L il lato del sensore del drone, L grande l'incognita, H all'altezza nota di 30 metri del drone, e questa distanza qui chiameremo P piccolo che non è altro che la focale sempre in millimetri del drone. Quindi se noi facciamo un'equivalenza L grande, che è il lato che vogliamo trovare, l'altro L piccolo, che è il lato di sensore del drone, deve essere uguale a H, l'altezza del drone, fratto P piccolo. Quindi L è uguale a H per L piccolo fratto P. Quindi se noi abbiamo un drone che vola a 30 metri, riportandolo in metri, L è il lato di sensore che è 2,54 cm, essendo un pollice il sensore del, del drone A2S, quindi portandolo in, in metri viene 0,0254 mentre la focale è circa 1,6 cm mi pare 17 mm una cosa del genere quindi 0,016 se facciamo questa equivalenza vedete che questo numero viene circa intorno ai 35 36 metri va bene quindi abbiamo trovato in questo modo sostanzialmente qual è ma perché è utile questo è, è, è utile perché se noi abbiamo un terreno da riprendere con la fotogrammetria Dividiamo questo terreno sostanzialmente in campi, diciamo, di fotografici. Se noi sappiamo che il nostro drone è il lato maggiore che può prendere un lato di 35 metri, eh, cosa faremo? Siccome dobbiamo immaginare di sovrapporre le fotografie almeno dell'80%, quindi vuol dire che 15 metri di spostamento, Beh, io vorrò dire che vado a volare il mio drone a velocità di circa 3,5-4 metri al secondo e faccio lo scatto ogni 3-4 secondi. E per darvi un primo rudimento di come fare un rapido calcolo da sole a casa per capire come impostare la vostra missione col drone. Ma vediamo adesso in applicazione come fare a portare tutto questo concetto che abbiamo detto in l'icci. Abbiamo visto questo schemettino eh, che ho provato a fare velocemente insieme a voi, ma il tema fondamentale è che dovete fare l'equivalenza fra due triangoli. Quindi un triangolo che è formato dalla dimensione di quello che è il vostro sensore, dal lato maggiore se volete, i millimetri, e dalla focale, quindi dalla distanza della focale sul piano della focale del vostro drone, secondo del drone che avete. Dopodiché l'altra dimensione naturalmente, scusate il foglio si muove, dimensione naturalmente dovete considerare la proiettata a terra. Quindi facendo in equivalenza lato del sensore sta al lato diciamo, più grande che vogliamo proiettare al suolo così come l'altezza della focale sta alla distanza del drone da terra. Generalmente a 30 metri dal suolo la proiettata a terra di quello che è l'equivalenza della dimensione del sensore nel caso di, dei droni tipo l'Air 2S, che equivale a circa 35-40 metri, se ma fate i vostri conteggi e lo verificherete. C'è poi un coefficiente molto importante che è GSD, che sostanzialmente è pixel, quanti centimetri, millimetri fatta la foto terra, quindi chiaramente se io voglio una risoluzione maggiore devo stare in buona sostanza a non troppo elevata, dai 30-40 metri, generalmente un ottimo sensore di un buon drone, un pixel corrisponde a circa un centimetro, quindi un'approssimazione per noi ottima. Ma ora prendiamo il computer. Eccolo qua, il mio fedelissimo MacBook Pro 14 pollici, lo accendiamo e andiamo sul portale di LICI e vi faccio vedere come si fa a impostare una mappa, una, una un operazione di fotogrammetria, la prepariamo con LICI sul computer e poi la trasferiamo sull'applicazione, colleghiamo il nostro amato drone con l'applicazione LICI con il nostro iPhone o quello che avete lo colleghiamo, lo sincronizziamo in questo caso con Air 2S con il quale ci dialoga perfettamente e facciamo partire la missione ok ragazzi allora se sì, entriamo qui in Lici, naturalmente uh, io ho già il mio account, fatemi un account che ve lo consiglio, è gratuito andiamo su Mission Hub supponiamo di dover fare un'operazione Boh, in un'area a casa supponiamo di fare quest'area qui LICI si apre, funziona molto bene, molto semplice da utilizzare ma molto molto completo vediamo rapidissimamente come funziona creiamo il nostro primo waypoint come vedete si apre una schermata ci dà la latitudine, la longitudine, la posizione no, possiamo già impostare l'altezza del drone dalla partenza della missione supponiamo boh, 30 metri quello che, che ci torna meglio ovviamente potete mettere la scritta qua okay? perfetto la velocità di crochet Poi lo vediamo insieme dopo il raggio di curvatura lo vediamo insieme dopo il gimbal questo è molto interessante lo vediamo insieme dopo faremo un primo giro veloce eh, ragazzi poi magari approfondiremo Ok? E adesso ci creiamo, va bene, dopo che abbiamo studiato più o meno le distanze, e abbiamo stabilito magari che vogliamo che questo drone faccia un volo in 10 metri, ci creiamo la nostra griglia. va bene? Niente di più semplice. In questo momento poi, prima di procedere nel dettaglio, guardiamo setting. Vogliamo che il nostro drone sia in metri, heating mode, questo è molto molto importante, la testa del drone. Auto vuol dire sostanzialmente che il drone avrà la, la, la prua, orientata verso il senso di marcia possiamo lasciarla in posizione iniziale possiamo selezionare manualmente come girarla oppure custom di nuovo sono infinite opzioni voglio fare veloce oggi poi magari faremo un video più preciso più lungo ma oggi voglio far vedere come velocemente creare un'operazione senza tra virgolette impazzite troppo alla fine dell'azione return to home pat mode Praticamente facciamo il percorso che fa una curva, oppure questo può andare con il cordone se ruota la prova. La velocità di crociata, questo è molto importante. Chilometri orari: voi sapete che un metro al secondo equivale a circa 3,6 km orari. Abbiamo detto che noi vogliamo fare circa 3 metri al secondo, quindi equivale a circa 10-12 km h Quindi impostiamo 11 km h 50. Massima velocità, beh, questo ci interessa il giusto. Comunque, facciamo la velocità di partenza. Vedete, ogni 3 secondi, possiamo anche impostare ogni 8 metri, ma io preferisco mettere secondi, quindi ogni 3 secondi lui scatta una foto. Quindi vuol dire che se fa 3 metri al secondo, vuol dire che fa una foto ogni 12-13 metri. Gimbal ci piace impostarlo manualmente, cioè lo settiamo a circa 45 gradi quando il drone parte e lo facciamo andare così. Naturalmente poi possiamo anche inventare di farlo con un point of interest oppure interpolando la posizione del gimbal che può variare a seconda della posizione. Per il momento di nuovo rimaniamo sul basico. Se spuntiamo questo possiamo poi esportare addirittura in Google Earth e vedere la nostra, il nostro volo del drone in 3D. Ma a noi questo al momento non ci interessa. Facciamo close, zoomiamo, come vedete il drone si sposta, vedete la prova del drone, questo simbolino azzurro è il drone, vedete il primo punto gira, si ruota, fa una curvatura, vedete, questo è di curvatura che fa il drone, possiamo anche evitarlo, ma a me piace comunque faccia una curvatura anche se va più piano, si posiziona qui, sale e qui vede tutta la scansione, va bene, qui ci dice che sono 300 metri e un'operazione dura circa 2 minuti quando arriverà in fondo nel punto numero 8 naturalmente poi lui farà il soberto del prodotto home a questo punto abbiamo fatto molto veloce lo possiamo esportare come csv la pillo in Excel, fare un tabulato, spostare i parametri è veramente molto ricco e molto complesso ma anche se volete semplice questa operazione la salviamo gli diamo naturalmente un nome che verrà nel nostro cloud la chiamiamo prova e la salviamo a questo punto usciamo e entriamo nell'applicazione lì Litchi sull'applicazione del nostro tablet e la colleghiamo col drone. Scusate, ragazzi sono da solo in casa, devo addangiarmi, devo addangiarmi. A questo punto, cosa allora facciamo? Accendiamo il nostro telefonino, prendiamo il nostro Mac, prendiamo il nostro controller, facciamo tutta la solita operazione, quindi andiamo il solito pulsante, lo sapete ormai amici di Nike che teniamo premuto, l'ultima parte, si attiva, vi risparmio tutta questa fase, la conoscete meglio di me, tutto fatto in diretta, non c'è tutto, non ci inganno, scusate gli occhiali, se no io non ci vedo. Apriamo l'applicazione LICCI, ed ecco, lo vedete, ora, lo vedete sullo schermo? Questa è una missione che già ho impostato, andiamo su Waypoint, Andiamo su qui, cartella, prova, carico, e la vedete, eh? Amici di Dronarch, lo vedete bene? Eccola qua. Ho caricato la missione, spero si veda, comunque sto visitando lo schermo. A questo punto cosa posso fare? Ovviamente posso zoomare avanti, indietro, tutti i tastini. La cosa più importante da fare è questo pulsantino qui, che io posso decidere se fare un video, ma nel nostro caso mi interessa fare delle foto, quindi setto le foto, e in questo caso io posso ticketare. Mettere e scegliere le impostazioni, questo è veramente molto importante. L'esposizione, vabbè, eh, lo sapete, vabbè, dopo lo vediamo, più quattro, mi interessa adesso due cose fondamentalmente, le foto, salvate come JPEG, non salvate come RAW, ok? Solo JPEG, perché quando dovete farlo poi sul software JPEG funziona. Dimensione foto 3 su 2 va bene, non 16 noni. Modalità di ripresa, a questo punto è molto importante perché dobbiamo fare una foto ogni uh, 3 secondi che l'intervallo che abbiamo impostato su 10, va bene? poi tutta una serie di altre impostazioni, tutte molto utili le impostazioni di del il blocco, il regolo rotazione del gimbal che posso impostarlo più o meno di gradi dai ragazzi, voi studiatevi con calma va bene? a questo punto, una volta che ho finito, ribiscio questo tasto e ragazzi, che vi devo dire? A questo punto facciamo partire l'operazione pigiando il tasto play, non lo pigio perché sennò lui comincerebbe a volare, ok? Poi ci sono una serie di opzioni, io posso naturalmente verificare l'altitudine, ah eh, lo allora devo sbloccare fate pazienza, scusate, vedete questo qui sblocco, metto qua e sblocco l'altezza, dico che sono a 60 metri, da, avete capito? È veramente un'infinità di opzioni, posso cancellare questo waypoint, lo posso Posso fare addirittura disegnare un'operazione, posso disegnare un'operazione che sta qui, lo vedete? Che spettacolo! eh? È veramente, è veramente una funzione eccezionale questa, dice. io la uso ormai da un mesetto con l'I2S e francamente eh, sono stato troppo veloce, lo so, ma il video voglio che sia rapido. Eh, questo è il, primo, è il primo video di preparazione, poi faremo... Domani dopodomani vado in campo volo e facciamo un video facendo partire un'operazione vera e vediamo come si comporta il volo. Amici di Nark, dai lo so sono stato troppo veloce mi dispiace mi scuso con voi ho cercato di fare presto perché voglio montare questo video stasera in modo da pubblicarlo pam pam al volo vi ringrazio Mini 3 Pro Presto su questi schermi, levo là, eccolo qua, Mavic Air 2S, una certezza, un grande drone potente, veramente affidabile, grande sensore, grande ottica, faremo con lui la, il volo per l'area la fotogrammetria perché ancora, vi ho detto prima, l'SDK di questo uscita adesso, quindi ci può da, Tempo. io penso a fine agosto, dicono che è scala di Che vi devo dire? Vi ringrazio, vi saluto, attivate la campanellina qui sotto, e iscrivetevi al canale, siamo quasi 3.800 iscritti, sono molto felice, mettete like vi prego, questi video lo so, li faccio raramente, ma cerco di venire sempre incontro. I miei video tutorial hanno avuto un grande successo, sono molto contento, Vi do di farne degli altri, in questa settimana prossima sono un po' più tranquillo dal lavoro, vi prometto che riprenderemo un attimo a fare dei video anche di come volare con il drone con qualche comando avanzato vi ringrazio vi saluto, ciao da Dronark!